C'è una pianta che con il tempo sta creando una schiera di appassionati, di collezionisti di tutte le varietà possibili. Stiamo parlando della Oia, che è una pianta che ha più di 100 varietà. È una pianta succulenta, molto apprezzata, sia perché è molto generosa come crescita, come fogliame, sia specialmente per la sua fioritura molto profumata con questi fiori che si chiamano fiori di cera perché hanno questo colore molto lucido che sembra lucidato con la cera per l'appunto. Essendo questa una pianta d'appartamento. Può essere tenuta fuori solamente nelle zone costiere, nel meridione, però sotto ai 10 gradi è una pianta che soffre molto. È una pianta che ha delle necessità molto precise, è una pianta epifita quindi in natura tende a arrampicarsi sulle altre piante, quindi una posizione con la luce filtrata, in inverno una posizione più luminosa possibile. Nell'estate dobbiamo mettere una posizione luminosa ma riparo dei raggi diretti del sole. Bisogna cercare di coltivarla a un minimo di 10 12 gradi fino a un massimo di 25 gradi per quanto riguarda invece le concimazioni e l'irrigazione è una pianta che nel periodo vegetativo va bagnata, nonostante sia succulenta il terriccio va bagnato. Va bagnato terrasciutto ma dato con una certa regolarità che vuol dire che in estate magari va bagnata anche una volta a settimana. E le concimazioni invece bisogna darle un concime per piante fiorite o per piante grasse, specialmente da marzo fino a ottobre almeno una volta ogni 10-15 giorni per quanto riguarda la concimazione vi dicevo il concime per piante grasse un tappino ogni 2 litri d'acqua oppure anche il concime per piante fiorite stesso discorso un tappino ogni 2 litri d'acqua eh, per quanto riguarda invece il terreno è una pianta molto esigente che necessita di un terreno ben drenato e acido noi per esempio le rinvasiamo miscelando il terriccio per piante grasse con il terriccio per piante acidofili perché è una pianta che bene o male viene meglio nel terreno per acidofili sul fondo se le coltiviamo in vaso cerchiamo di metterci un po di inerte di ardilla espansa in modo che aiuti l'acqua a via. per quanto riguarda invece la potatura bisogna stare molto attenti è una pianta che cresce molto specialmente certe varietà tipo la parassetica la Crimson queen cresce tanto fa tanti rami la carnosa sono piante che diventano molto invadenti, che addirittura l'ho viste che le fanno andare su per dei reticolati abbiamo la tentazione di potare deliberatamente eh, la pianta e per darle una forma più compatta e più gradevole però bisogna stare attenti perché molto spesso i peduncoli che andiamo a tagliare sono quelli che poi portano il fiore quindi se andiamo a tagliare indiscriminatamente tutto noi andiamo a studioci la fioritura per l'anno prossimo. Infatti la pianta l'anno prossimo farà i nuovi peduncoli che se non andiamo a recidere ancora ci porteranno in fiore l'anno dopo ancora. Perché dobbiamo scegliere una oia? La Parasitica, la Crimson Queen sono veramente prosperose. Vedete, hanno tutte delle forme diverse. C'è questa qua che è compatta e rimane così per degli anni. E poi c'è questa qua che è la Linearis questa è molto bella come ricadente tenete presente che sono lente la radice si muove molto lentamente quindi tendono a fare il fiore dopo 2-3 anni e bisogna stare attenti a non rinvasarlo in un vaso troppo grosso perché se andiamo a darlo in un vaso troppo grosso la radice sarà costretta a lavorare molto per riprendere il vaso e andrà un po' a discapito delle foglie, delle nuove foglie e quindi anche della fioritura quindi è una pianta da collezionisti perché ci sono tantissime varietà c'è gente che è flippata completamente per le oia però bisogna avere qualche accorgimento Tutte le varietà disponibili le trovate sul nostro sito sassigarde.com